che è CEO di Alfa Credit che salutiamo e ringraziamo per essere arrivato qui apposta per noi oggi. Grazie, grazie Gerardo. No, grazie a grazie. te, grazie a te. Allora, eh, Samuele, partiamo subito con questa riflessione. Ehm, le banche stanno cedendo territori, chiudono gli sportelli, quindi mh, manca, cominciano a mancare eh, il contatto col, col territorio. In questo contesto, e quindi la difficoltà di accedere anche al servizio fisico, la rete di mediazione del credito che futuro potrebbe avere? Allora, sicuramente sta avendo una, una, è centrale la società di mediazione creditizia in un mondo in cui, come dicevi tu, le banche stanno riducendo il numero delle filiali. Chiaramente però eh, la società di mediazione creditizia non deve commettere lo stesso errore che hanno commesso le banche e cioè eh, rete fisica molto ampia, eh, filiali, eh, orari ben precisi e non dico per le operazioni di sportello sì. che ormai eh, stanno andando tutto no, sulle app, sull'online sì. sì. eccetera ma parlo della consulenza quindi la società di minazione creditizia deve essere capace di andare sul mercato in multicanalità per fare questo c'è bisogno di struttura, c'è bisogno di essere organizzati e quindi di essere prossimi al cliente quindi questa è la vera attenzione per vincere in un mercato come quello eh, che stiamo vivendo e tra l'altro i numeri parlano chiaro cioè che la percentuale di eh, credito intermediato sale ogni anno di più ecco, ecco, quindi questo un po' a testimoniare il fatto <coughs> che eh, le banche in qualche modo saranno i vostri referenti più che i referenti degli utenti finali, almeno sulla parte mutui in prospettiva? Sì, guarda, io per, per lavoro oh, fino al 2019 eh, ogni anno andavo nel mondo anglosassone che è la patria del, del brokeraggio e anche facendo una prova in una banca eh, no, chiedendo se potevamo accedere a un mutuo eh, il funzionario della banca ci disse eh, rivolgetevi a un broker, uno qualsiasi perché così sicuramente eh, riuscirete ad avere il credito prima ecco, probabilmente arriveremo a quel momento sì. e quindi sarà la vittoria no, per chi fa consulenza e intermediazione del credito Ah, questo è molto interessante anche in un'ottica di eh, specializzazione verticalizzazione perché l'impiegato di banca oggi non, non, dire, non, non, non ha l'informazione, quella competenza, quella formazione dire, specifica anche sulla, sul singolo prodotto, quindi è giusto insomma, che ci sia spazio per nuove eh, figure ecco, eh, professionali. Eh, Restiamo nei mutui ma restiamo anche insomma, in questo clima che oggi è ancora di incertezza, no? quindi post pandemia, eh, guerra guerra e tutti quegli effetti eh, diretti e indiretti che toccheranno in qualche modo l'economia eh, internazionale. Eh, quali sono mh, diciamo, alcuni accorgimenti che tu eh, così, mh, suggeriresti ecco, indicazioni che suggeriresti a chi oggi ha bisogno di tracciare una rotta sicura per arrivare al mutuo Casa. Che eh. è sfera di cristallo, però <ride> sì. insomma ecco, siamo tre amici. Ecco. Esatto. Allora, guarda, direi sicuramente che l'investimento sull'immobile è ancora di gran lunga quello da preferire. Eh, sicuramente l'acquisto con un mutuo è da preferire anche a chi avrebbe i mezzi per poter fare l'acquisto ah no? quindi c'è tinti la liquidità sì e esattamente, comunque, okay, okay, esattamente okay. perché la liquidità in questo momento è un vantaggio assoluto e quindi accendi un mutuo no? La, la rotta sicura la trovi soltanto facendo una consulenza preventiva che sia davvero fatta eh, con attenzione, da un consulente preparato. Non mi fermerei alla mia banca perché ha quel prodotto che magari non soddisfa le mie esigenze. Quindi un broker che è preparato, quindi... Eh, Dico, noi in Alfa Credit li formiamo continuamente, sì. però anche altre società fanno questo, questo è del vero. Un broker preparato è capace di dare la giusta consulenza per il mutuo su misura. Quindi non lascerei le cose al caso, ma farei grande attenzione al prodotto che andrei a prendere. Eh, Flash, eh, parliamo di tassi. Oggi cosa consiglieresti? Dire no... Andate su un fisso oppure un variabile con rata protetta? Esattamente, ecco. mutuo con rata protetta, con ah, un okay. cap, sì, variabile eh, perché sicuramente si potranno avere delle buone soddisfazioni e una relativa protezione e copertura. Ok. Allora, io so che Alfa Credit non è soltanto mutui eh, per l'acquisto di casa, ma è anche eh, consulenza eh, del credito per le aziende. Devo dire che eh, sono poche le reti di mediazione del credito e le società che fanno questo, che si rivolgono in modo specifico alle aziende. Voi lo avete fatto per scelta proprio con una sezione, un dipartimento della vostra struttura che si occupa di parlare con gli imprenditori. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Sì, esattamente. Per fare eh, credito aziendale occorre grande competenza, eh, molta specializzazione, quindi non potevo mandare eh, i miei collaboratori nel mercato a raccontare cose che non sanno. Quindi noi abbiamo eh, degli specialisti del credito per le aziende, un back office strutturato, verticale, dedicato alle aziende e poi un accordo con società fintech non solo che erogano eh, utilizzando degli algoritmi di eh, merito, di, di merito mm. ma anche la società che ci permette di preparare, di fare l'istruttoria della pratica elettronica di fido. Eh, poi a seconda se la mandiamo ad una banca che è capace di eh, ricevere in modalità elettronica oppure in modalità tradizionale ecco che facciamo l'invio in un modo o nell'altro però la pratica è, è preparata velocemente utilizzando dei sistemi appunto, eh, dicevo, tecnologici delle piattaforme che ci aiutano a performare Chiaramente ha un costo questa struttura, però è a totale vantaggio dei nostri collaboratori. Ok, e giusto per dare un'idea, uh, che dimensione deve avere un'azienda? Ecco, qual è il vostro target? Perché parliamo di PMI, sì. ma parliamo di PMI che hanno fatturati di qualche milione? Sì, eh, ecco. da, allora direi che per essere apprezzabile la nostra attività, eh, il fatturato deve essere da 1, 2 a 30, 40 milioni di euro okay. di ricavi sì. annui. Questo ci dà la possibilità di esprimere al massimo le, le potenzialità nostre, le nostre potenzialità. Sono di norma quelle aziende che non hanno una struttura interna di gestione della finanza, non hanno il CFO interno e quindi hanno sicuramente bisogno di più eh, competenze esterne anche magari temporanee per assisterli nella gestione della finanza ok allora parliamo di crescita invece della, in relazione ai consulenti del credito in che direzione sta andando alfa credit eh, oggi uh, tu Gerardo sai perfettamente noi siamo eh, pur se la società esisteva dal 2013 quando siamo entrati noi nel 2020, giugno 2020, eh, c'erano 5 collaboratori. Periodo di pandemia piena, oggi siamo più di 80 e altri 10 sono, sono in entrata. Quindi, io se mi guardo indietro dico: abbiamo fatto un grandissimo lavoro in un periodo davvero molto impegnativo. Eh, abbiamo tutte le convenzioni eh, per operare sia nel nei mutui, che nei prestiti, che del quinto, che per l'aziendale quindi direi che la crescita è stata eh, notevole ma questo non è un mercato per operatori medi, mm. piccoli o medi questo è un mercato per operatori strutturati e bisogna alzare il numero bisogna alzare il numero, bisogna alzare la struttura quindi noi siamo assolutamente a favore di crescita organica e inorganica cioè la possibilità di essere davvero importanti per il mercato, perché soltanto in questo modo possiamo fare la differenza. Quindi eh, i piccoli purtroppo non vedo un grande futuro. Nel... Non è sempre bello, non piccolo è sempre non bello. è sempre bello. Non è sempre bello. Quindi tu dici eh, crescita nel numero dei consulenti, ma apertura anche verso eventuali acquisizioni o magari coinvolgimento in compagini diverse. Allora, Insomma, se, se possibilista su questo. Io sono, sono sicuramente a favore del mercato, che non è un mercato fatto per piccoli e medi operatori, okay. è un mercato fatto per operatori strutturati. Noi abbiamo diciamo, una, eh, dei soci no, che, che sono dei soci strutturati eh beh, sì, sì, sì. E, e quindi Capiamo bene quanto possa fare la differenza operare in un contesto sì. oppure in un altro. Dico in generale che eh, rimanere piccoli non, non è la soluzione. Non paga, paga poco. No, paga. certo Allora, come me, tu hai il pallino eh, per la digitalizzazione dei processi? Ne abbiamo parlato durante pranzi, scene, convegni, insomma, è un po' il nostro eh, comune chiodo fisso. Ecco. E, Secondo te stiamo davvero riuscendo a tagliare i tempi di istruttoria ed erogazione dei mutui o se ci sono, esistono ancora colli di bottiglia? Ma guarda, i colli di bottiglia paradossalmente sono, sono dati dagli intermediari finanziari che eh, come dicevo prima non tutti riescono a ricevere la pratica digitalizzata. Noi la piattaforma per digitalizzare ce l'abbiamo, la sì. utilizziamo, eh, abbiamo la piattaforma come ti dicevo per l'istruttoria uh, totalmente elettronica della pratica di finanziamento per le imprese che significa banalmente mettere dentro la partita IVA il codice fiscale e da lì si scatenano una serie di, di interrogazioni nei vari sistemi per cui si assembla molto più velocemente la pratica con maggior precisione. Il collo di bottiglia poi, come dicevo, è dato dalla banca che deve ricevere eh, questa pratica, istruita in un modo o in un altro, e quindi... Ma eh, da lì però non si scappa, quindi eh. noi non torniamo indietro, nel senso che in questo momento facciamo un po' come eh, ci chiede l'intermediario, sì, sì, sì. ma dall'altra parte noi continuiamo a investire e andare avanti proprio per digitalizzare perché tra poco... Anche le banche dovranno tutte adeguarsi a, al nuovo sistema. Sì, è un po' come la fibra ottica, non dice sia sì, fibra, però esatto. poi arriva, eh, si incrocia col doppino di rame eh. e quindi cala la performance eh sì. e ti arriva in casa con una, una pseudo fibra che, che fibra non è ecco, può Prima o poi quell'ultimo miglio sì. sarà sì. colmato e quindi noi saremo già pronti. Ok. E una domanda eh, rispetto alle banche tradizionali. Eh, le banche digitali che nascono già digitali eh, presentano lo stesso questo tipo di collo di bottiglia oppure, oppure no? No, hanno okay. però un altro difetto Ok, <ride> Possesse, magari troppo asservite ai sistemi automatici esattamente, ah, okay. quindi non considerano il fattore umano sì. che invece è comunque determinante sì, nel sì. gestire la valutazione esattamente, sì, sì. perché Bisogna spiegarla, no? una pratica, sì. soprattutto aziendale, quindi sì. se tu ti limiti a prendere, però è, è una scelta di sì. mercato, no? tagliando fuori le, gli estremi, eh, sì. prendono la parte centrale e la portano a casa, è, è un mercato, ma c'è anche tanto altro mercato che potrebbe essere aggredito. Ok, allora parliamo dei giovani eh, e parliamo dei benefici <coughs> no, per gli under 36. Eh, ne beneficia, no? E come? Sì, allora, ci sono ancora... Sì, sì il decreto sostegni BIS ha confermato la, eh, per i giovani questo, questo sostegno, appunto, all'acquisto all della prima casa. Quindi se richiedono un mutuo con LTV superiore all'80%, sì. la banca può arrivare tranquillamente a dare anche il 100% del mutuo, perché l'80% sarà garantito... Esattamente, okay. dallo Stato. Quindi, così come tutta la parte diciamo, di, di esenzione del costo, eh, lo 0,25 del, della tassazione del mutuo, oppure tutte le tasse sull'acquisto dell'immobile. Quindi sicuramente eh, c'è questo beneficio e, ed sì. è un vantaggio sì. per, per coloro che possono permetterselo, perché comunque eh, diciamo, poi la rata va pagata, è vero eh, che certo, è garantita, sì. ma devi poterla poi. pagare. Certo, eh, Io sento un po' di rumori no, in relazione a questa situazione, eh, dove insomma, si, si, si racconta che le banche siano un po' disamorate rispetto al finanziamento dei mutui verso i giovani, quindi eh, ti chiedo da detto ai lavori se puoi rispondere, eh, se il sistema bancario è pronto a, a continuare ad assecondare la politica ecco, delle agevolazioni oppure se qualcosa sta cambiando? Ma guarda, alcune banche non entrano in questo mercato okay. eh, perché comunque ci sono delle restrizioni che riguardano eh, il, il tasso per esempio no? che non può superare una certa, una certa soglia quindi anche gli spread è poco remunerativo per le banche per alcune banche okay. è poco remunerativo okay. però ci sono delle banche che invece vanno utilizzando diciamo <coughs> tutte, tutte le... Le, le agevolazioni statali e quindi lo spazio per finanziare i giovani c'è ancora bene, bene. allora ricordiamo il sito web per eventuali insomma, candidature ecco, tra le fila dei consulenti del credito di Alpha sì. Credit che Alphacredit che è alphacredit.it perfetto, quindi facile, Alphacredit col, col PH, lo specifichiamo bene, sì. Samuele grazie per essere stato con noi, grazie sai che periodicamente ti chiamiamo e facci raccontare un po' di novità Grazie, Tutto, grazie. grazie a te